Siamo qui con Gian Guido Nobili della Regione Emilia-Romagna um, oggi si è parlato della vittima. Chi è la vittima e, e che attenzione ha la Regione su questa figura? È un'attenzione che viene da lontano, un'attenzione che per la Regione Emilia-Romagna parte dalla fine degli anni 90, prima accompagnando dei percorsi con le amministrazioni locali di sostegno attraverso allora i primi nascenti sportelli di attenzione alle vittime, mi ricordo a Borgo Panigale, a Modena, ne abbiamo parlato questa sera, in altre città della regione e poi strutturando per ora l'unico servizio di tipo generalista dal 2004, pur solo per le vittime di reati gravi e gravissimi, con la Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime di reato. una fondazione che opera eh, da oltre vent'anni prendendo in carico le vittime di reati gravi e gravissimi, cercando di intervenire nell'immediatezza. Questo cosa significa? Non tanto un eh, risarcimento, non si tratta di questo, ma di aiutare la vittima o i familiari, qualora non sia più possibile aiutare fisicamente la vittima, chi è rimasto o vittima stessa nell'immediatezza dell'evento a far fronte a quelle che sono le necessità, gli eventi tragici che possono interessare una persona, le cure mediche, le cure psicologiche, le cure psicologiche per chi è rimasto o le spese immediate che possono riguardare eh, l'aiuto per i bambini a continuare il percorso scolastico, educativo o come in alcuni casi anche cose aspetti più tragici come magari far rimpatriare la salma di un figlio che è scomparso all'est. Grazie mille.